Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube, oggi siamo di nuovo qua con un, con un episodio di Splinter Cell e eravamo arrivati alla raffineria di petrolio, uh, giusto un breve riassunto, dobbiamo recuperare i dati sulle comunicazioni georgiane L'intervento della NATO e degli Stati Uniti hanno interoperizzato il comando georgiano in Azerbaijan, ma alcune cellule esistono, ben nascoste, e una di queste è arroccata su una piattaforma del Mar Caspio e trasmette dati al palazzo presidenziale in Georgia tramite una rete di sicurezza. Fischer, abbiamo caricato gli obiettivi della tua missione. Gramsdottir sostiene che i protocolli di cifratura della piattaforma siano a prova di volo, Quindi dovremo aspettare che uno degli esperti informatici di Nicolazze si colleghi per poter mettere le mani su qualche informazione. Perché tengono tanto a questa piattaforma? È certo una delle migliori mosse di Nicolazze. È proprio questo che ci ha insospettato. Nicolazze sta sacrificando molte risorse. Qualunque cosa venga trasmessa su quella rete deve essere di importanza cruciale. Gli obiettivi della missione sono sul tuo offset. Fai Sam. Nemiche, stiamo per far saltare il ponte ripeto stiamo per far saltare il ponte Ed eh. Madonna, cattive notizie. Fisce qualcosa ha tirato l'attenzione delle forze. <ride> Ma dai, la piattaforma è salita ai primi posti nella lista degli obiettivi. Prova a chiudere il tecnico e recupera quelle informazioni. Hai i minuti contati. Mamma mia, se. E via, un bel tubo pieno di benzina con un incendio. Perfetto. Datevi una mossa. Il nostro esperto informatico è di ritorno con la chiave di cifratura. Ci servono due uomini che gli vadano incontro nella zona di attracco e lo scortino alla centrale dato. Veloci, siamo un bersaglio facile qua fuori. Non si vede niente, tra l'altro. primo step superato e adesso arrivo al bello dobbiamo andare io devo andare qua sopra sembra che qua ci sia un tubo uh esatto immagino che beh vabbè immagino che non ci possa andare qua sotto e eh, invece sì a posto Allora, adesso abbiamo un problemino là in cima. Dovrei riuscire a... ammazzarlo. Ritrasmettere l'allarme di Philip Max. Aerei militari americani in avvicinamento. Movimento. Eh, certo. andare peggio. Beh, uh, addirittura... Allora, sto giro qua di stealth non abbiamo fatto assolutamente niente. Vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa di più. Uh anche un po' meno ecco eh, i nostri grazie, eh. amici di eh, grazie a casa allora vediamo un po' qua cosa mi è arrivato ah! le cose da fare esplodere non mi ricorderò mai abbiamo ah, subito un gran danni a loro vabbè facciamo di sta cosa ho un kit medico? si sì, mi serve caccio americani stanno tornando trasporto truppe in avvicinamento <risos> Allora, cerchiamo di stare un po' più adesso attenti. Ecco, bravo, fammi salvare qua. La vedo abbastanza brutta. Allora... Non si apre. Apri la buona nulla. C Ho provato, credo che sia rotto. Ru... Qual è il problema? È questa dannata piattaforma. Va tutto allo sfaccetto. Non importa, faremo il giro. questi non debbano morire andiamo un po' di qua no c'è stato un cambiamento di piani Michel. in seguito il tecnico Piotre vogliamo la valigetta incatenata al suo bus ci ha scaricato i dati sul computer portatile al suo interno. Sei autorizzato a usare la forza. A posto. Ora allora, di qua non si va nessuna parte. Se abbiamo il checkpoint. cosa ma anche meno <ride> vabbè allora questo sta passando giù Allora, qua c'è uno Ok No, come che è là? Via, via dentro qua Vai Salva, subito bene ok l'ho visto ora corro dietro eh Ma già è vero che devo chiari tanto ma tu chi diavolo sai? Ah. niente domanda solo risposta va bene perché estrarre dati manualmente in una zona di battaglia era l'unico modo i dati sono protetti con una chiave hardware non trasferibile distrutta all'utilizzo di che dati si tratta? io sono solo un messaggero non lo so qualcosa su una certa arca e che sarebbe? non so ma è la cosa che Nicolaj desidera di più Basta? Dove che la trovi? Non so, l'avrei saputo solo a bordo del mezzo di evacuazione, ma sei un maniaco della sicurezza. Basta. Per favore no! Ah. Vabbè. Mas. Allora vediamo se c'è dentro il suo modulo memoria. Fiotr Lejava Fiat Mas, allora si tratta di un signor Mas, non mi fraintenda, non ho nulla a incontrare a sfruttare il nostro uccellino molto bene per ottenere informazioni sull'arte, ma non credo che servirebbe qualcosa senza la chiave, farò il possibile anche se a Nicolazzo seguirebbero dei uomini all'interno del palazzo presidenziale, il che ovviamente è impossibile data la situazione attuale, ma farò del mio meglio prenderò tutto ciò che si può recuperare dalla piattaforma eh. Si può recuperare la piattaforma la no? ok. Ottimo lavoro, Michelle. è ora di tagliare la corda. Eh, saluti! Allora, i dati recuperati e le comunicazioni della piattaforma sono inestimabili. Molto bene. Le registrazioni fanno continuo riferimento a un, un incombente rappresaglio contro gli Stati Uniti. Più concretamente, rivelano una falla nel sistema di sicurezza della CIA e la presenza di una possibile talpa georgiana all'interno dell'agenzia americana. Mm. Quanto ci vorrà ancora? C'è tua figlia in linea. Eseguo la cifratura. Maledizione. Che c'è Grim? I dati che hai preso dalla piattaforma. Impossibile che i giorgiani abbiano informazioni simili senza una talpa nella CIA. Fisher, ci siamo. Papà? Sara, ciao. Dove sei? Sto tornando a casa. Pensavo mi avresti chiamata la settimana scorsa. Ho avuto un contrattempo. Scusa. Non fa niente. Sei stata in Georgia? Tesoro, sai che non posso risponderti. Sì, lo so. Stavo guardando la. Ah! Salve. Cosa è successo? Cos'è cazzo? Cosa è la Madonna? Alla fine? Wiltz, okay. tutto ok? Credo di sì. Spero stiate tutti bene. È stato un falso allarme di collisione. Hai visto una cosa del genere? Della caudia, è qualcuno mi riceve da Ter Decelon? Ti sento Fisher Cosa diavolo sta succedendo? Nicolazze ha appena dichiarato guerra agli Stati Uniti no, I georgiani hanno colpito i nostri sistemi di comunicazione Trasporto e fornitura di energia L'entità dei danni è ancora sconosciuta eh, Ma è il nostro piano di difesa? Cosa facciamo? Cosa ci rimane? Nicolazze ci ha messo in ginocchio Abbiamo solo il computer portatile che hai preso alla piattaforma <ride> vero. Lo so, lo so, ho già mandato qualcuno Questo paese è nel caos più totale Devo vedere, Sara. Lo sai cosa devi fare. Abbiamo le mani legate finché non troviamo Nicolazze. Andrai alla CIA. La tua missione ora è di importanza cruciale. Il guasto verificatosi al Red Beer Army Community Hospital nel Mississippi ha provocato 17 morti e oltre 30 feriti. Sia la rete elettrica che i generatori di riserva della contea sono stati distrutti, lasciando... Un treno militare diretto a Norfolk, in Virginia, è entrato in collisione con uno pendolare apparentemente per un guasto al sistema di instradamento automatico. L'esercito non ha voluto rivelare cosa trasportasse il treno, ma le autorità federali hanno fatto evacuare l'aria circostante per un raggio di circa 30 km. Mm. Sebbene non sia ancora stato fornito un bilancio definitivo dell'incidente, i primi rapporti segnalano la morte di oltre 40 militari. Il totale delle vittime tra i civili sembrerebbe molto inferiore. I giornali parlano di ciberterrorismo, crisi, e guerra sì, è guerra informatica. si dice cyber come volete, ma sappiate che nessun americano sarà al sicuro finché non mobiliteremo l'esercito i soccorritori a causa della rete informatica fuori uso hanno potuto rispondere alla richiesta solo un'ora dopo i feriti sono diventati vittime mentre a Combine Nicolazze il presidente Giorgiano tuttora latitante anche se questi primi attacchi cyberterroristici hanno colpito solo obiettivi militari si sospetta che un attacco di vasta scala contro civili potrebbe facilmente. Abbiamo già sconfitto il terrorismo in passato. Prometto al popolo americano che trionferemo ancora. La Terra è troppo piccola perché i responsabili possano nascondersi. Gli Stati Paolo Uniti e gli alleati operano una giustizia tempestiva, concreta e definitiva. E niente, per oggi è tutto, e ci vedremo alla prossima puntata ambientata alla CIA. Grazie per aver guardato il video, se vi piace mettete un bel like, fatemi sapere, non fatemi sapere niente, tanto io vado avanti con la serie. Alla prossima puntata!